Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono contentissima di potervi salutare di nuovo se potessi vi abbraccerei tutti uno uno per uno, ogni anno mi prometto che durante l'estate mi impegno a fare video e poi alla fine tra una cosa e l'altra eh, non riesco mai è stata un'estate bellissima, spesso vi ho portato con me, spesso vi ho chiesto se ehm, volevate un video riguardo i posti che andavamo e ogni volta mi dicevate di sì, solo che io ogni volta eh, iniziavo a filmare però poi non finivo mai il video perché eh, ero proprio immersa eh, nel, nelle mie vacanze, nei miei viaggi, nei posti che visitavo e quindi insomma vi ho trascurato un pochino, mi dispiace. Ho anche quest'anno non mi resta che chiedervi scusa per avervi abbandonato per così tanto tempo uh, e niente andiamo con il video che ho pensato per oggi oggi ho pensato di suggerirvi dei consigli che vi aiuteranno ad avere sempre la pelle uh, perfetta bella pulita liscia insomma una pelle da invidia da fare invidia e come vi dico anche altre volte sono probabilmente consigli che avete già sentito ma eh, spesso comunque per pigrizia, per mancanza di tempo per motivi strani eh, si tende a non seguirli e quindi è bene ricordarli. Prima però lasciate un like se vi piace la tipologia di video in cui vi do dei consigli, lasciatemi scritto nei commenti quale vorreste vedere come prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se attivate la campanellina riuscirete a rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video eh, grazie appunto alle notifiche. Io vado a prendere la mia agenda dove appunto mi sono segnata tutte le 10 regole eh, Consigli insomma per avere sempre una pelle bellissima così non me ne dimentico neanche una e cercherò come sempre di essere breve e più concisa possibile perché già i punti secondo me sono molto chiari eh, e quindi insomma credo che non abbiano bisogno di molte spiegazioni come regola numero uno ricordatevi sempre di pulire il viso anche quando arrivate stanchi anche quando arrivate tardi pulitelo Struccatevi se vi siete truccati oppure passate un semplice eh, panno con acqua micellare se eh, la vostra pelle è già pulita. E questo è uno dei punti forse più ehm, difficili diciamo da seguire, soprattutto eh, quando si arriva a casa stanchi o tardi, però bisogna farlo lo stesso. Se proprio la coccola la dedica di struccarvi e di detergere il viso e di pulirlo per una decina di minuti è... Ehm, vi utilizzate le salviettine eh, multiuso con l'acqua micellare e, e con il tonico e le potete vedere eh, già alcune ricette sul mio canale, ma se volete ve ne mostro anche delle altre, perché quest'estate ne ho sperimentate tante, proprio perché voglia di struccarmi zero Bevete regolarmente durante tutto il giorno bevete tutta la quantità di acqua che dovreste assumere giornalmente e di questo vi ho sempre detto e continuerò a, a ripetere non so in quanti video probabilmente ormai, ormai vi ho scassato eh, comunque eh, bere non fa bene a tutto il corpo quindi pelle, capelli eh, la, la mente e eh, qualsiasi parte del nostro corpo ha bisogno di acqua quindi diamogliela e la pelle e la pelle secondo me è uno di quelli che ha l'effetto più eh, immediato, quindi l'acqua la oltre che a idratarci ci purifica, quindi usiamola. Come terzo punto vi consiglio di evitare gli ingredienti dannosi nei vostri prodotti di bellezza, questo ormai penso che l'abbiate capito, che eh, io cerco sempre... Il, i prodotti migliori, i prodotti più naturali, quelli che contengono eh, ingredienti eh, migliori rispetto ad altri. Ovviamente anche a me capita di utilizzare eh, diciamo i prodotti convenzionali, non sono banditi quindi si sì, può capitare, ma eh, comunque cerco sempre di preferire eh, quelli naturali a tutti gli altri. Consiglio numero 4, applicate regolarmente i prodotti per la cura della pelle. Non pensate che perché la vostra pelle è già perfetta eh, non abbiano bisogno di prodotti per la cura della pelle. Non è vero perché prima o poi eh, la pelle cederà. Prima ehm, trattiamo bene in anticipo e curiamo bene in anticipo la nostra pelle e più rimarrà bella nel tempo e, ehm, e meno saranno anche visibili i segni del tempo poi eh, a lungo andare. Quindi eh, prima o poi la pelle cederà. Eh, tutto dipende da quanto l'abbiamo curata appunto eh, negli anni precedenti, quindi ricordatevi sempre di dedicare del tempo alla vostra pelle. Consiglio numero 5, e questo potrebbe non sembrare eh, tanto un consiglio beauty, però in realtà lo è, è quello di dormire 7, almeno 7-8 ore al giorno. Eh, questo aiuta tutto il nostro corpo a rigenerarsi, a purificarsi e ad affrontare eh, la giornata successiva e questo vale anche per la pelle perché anche lei eh, durante la notte si purifica, durante la notte si ricarica e quindi eh, il giorno dopo è pronta per affrontare una nuova giornata. Inoltre se dormite abbastanza eh, la pelle risulterà subito più luminosa e più bella quindi anche se effettivamente il sonno potrebbe non sembrare un consiglio di bellezza in realtà eh, il viso soprattutto si nota subito, insomma, se eh, non dormite bene o se dormite poco. Appunto non solo perché la pelle risulta subito più luminosa, ma anche per esempio eh, per le borse o le occhiaie. Consiglio numero 6. Usate un siero antiossidante. Il siero è proprio un concentrato di carica per la nostra pelle, quindi anche qui non pensate che sia un prodotto inutile perché ehm, se trovate il siero adatto alla vostra tipologia di pelle e, al vostro, ehm, e alla vostra età gli darete insomma la carica una marcia in più. Consiglio numero 7 e anche qui eh, è un consiglio poco beauty ma eh, che ha gli effetti immediati ed è quello di evitare il più possibile di mangiare eh, il cibo spazzatura, quindi niente patatine, niente hamburger, eh, niente fast food di, eh, il più possibile, questo perché ovviamente la nostra pelle è la prima a risentirci, quindi c'è il cibo che purifica e il cibo che invece appesantisce non solo il nostro corpo ma anche la nostra pelle, che potrebbe per esempio eh, risultare subito più lucida. Consiglio numero 8, dedicate almeno una volta alla settimana un po' di tempo a un po di tempo al vostro viso applicando una maschera una maschera che anche questa deve essere eh, in base alla vostra tipologia di pelle o alle vostre eh, esigenze quindi per chi ha una pelle secca una maschera nutriente per chi ha una pelle grassa una maschera purificante per chi ha la pelle spenta una maschera illuminante e così via insomma consiglio numero 9 e questo si collega un po a quello di prima Sfogliate la vostra pelle una volta a settimana, anche due se necessario, questo perché come vi ripeto sempre in ogni ricetta di scrub praticamente o comunque ogni volta che mi chiedete dei consigli la pelle si rinnova, togliete eh, con l'esfoliazione si va a togliere la pelle morta quindi già risulta la pelle più luminosa. E, eh, allo stesso tempo si va a nutrire a idratare a tonificare insomma la pelle e anche con lo scrub secondo me l'effetto è visibile immediatamente consiglio numero 10 fate attività fisica regolarmente anche questo può non sembrare un consiglio beauty ma come vi dicevo per tutti gli altri consigli poco beauty che vi ho detto oggi ehm, la salute del nostro fisico si ripercuote sulla nostra pelle sulla pelle sui capelli e su tutto quanto e niente, questi sono i miei 10 consigli per avere una pelle sempre bellissima, se ne avete altri suggeriteli sotto nei commenti in modo che anche gli altri possano vederli, ditemi cosa ne pensate, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi aspetto prestissimo con un nuovo video, ciao!